Allora carissimi amici e amiche, bentornati nuova Catechesi sull'Antico Testamento che spero adesso con l'aiuto del Signore di poter intensificare un po' dato che abbiamo per grazia di Dio terminato una piccola fatica di quest'anno con il ciclo di Catechesi sui Novissimi, quindi speriamo che se il Signore mi dona un pochino di tempo Possiamo portarci un pochino avanti anche con queste catechesi, nonché con l'altro ciclo di catechesi in corso, che è appunto il Catechismo di San Pio X. Ci siamo lasciati, eh, la scorsa puntata è stata circa un po', un po più di un mese fa, e abbiamo visto la fine drammatica di, di Saul e l'ascesa di Davide, ma anche il primo grande Momento critico della vita di Davide, il peccato commesso con Bezabea e quindi l'adulterio e l'omicidio lo, del povero eh, uria littita per coprire il danno e il guaio fatto eh, avendo messo incinta Bezabea. E abbiamo anche visto le conseguenze di questo terribile duplice peccato di Davide profetizzate a Davide dal profeta Nathan attraverso la parboletta del ricco che uccide la pecorella del povero e quando Davide va su tutte le furie dice "A ah, chi ha fatto questo merita la morte il caro Nathan gli dice davvero? bene, ti do una brutta notizia perché quest'uomo che merita la morte sei tu profezie, dice il Signore e castighi, Davide si riprende, scrive il Salmo 50, il famoso Salmo 50, «Pietà di meno Dio secondo la tua misericordia, miserere mei Deus, secondo un magna misericordia an tuam», e comincia però a fare digiuni a tutto spiano, perché tra i castighi c'era anche la morte del figlio del peccato, perché il figlio, concepito in quel modo, Nathan, da parte del signore, dice che il figlio deve morire. Davide comincia un giorno estenuante, dopodiché gli vanno a comunicare che questo figlio è morto. E, e ci siamo fermati qui. Riprendiamo uh, dalla nascita di e eh, Vado subito dopo la nascita di Salomone mh, illustro prima il percorso che vediamo se riusciamo a compiere questa sera eh, dopo la nascita di Salomone dobbiamo vedere il compiersi di tutte quante le profezie di Nathan gli aveva detto tu hai ucciso di uno di spada la spada non si allontanerà mai dalla tua casa e vedremo la rivolta di Aslone figlio di Davide che si rivolta contro e maledizione di Simei Davide deve scappare da Gerusalemme salendo a piedi scalzi sull'erta degli Ulivi e questo figlio eh, Simei, questo membro della tribù di Beniamino, quindi della, del team di Saul, gliene dice un sacco e una sporta, e vedremo come Davide si umilia, poi sarà la morte di Assalonne, un episodio analogo alla morte di Saul, perché vedremo poi quando vanno a comunicare a a, Saul, a Davide la morte di Assalonne una reazione analoga, siamo anticipati a quella che avvenne durante la morte quando gli annunziano la morte di Saul quindi si anziché essere contento vedremo quello che succede poi c'è un altro guaio, grosso quanto una casa fatto da Davide il censimento e un altro castigo terrificante che si becca Davide anzi qui il nostro signore è veramente come vedremo, ti dà la possibilità di scegliere hai diciamo. fatto questo, diciamo. bravo bravo! ti dà la possibilità di scegliere altre cose rifletti bene eh? e vedremo e dopo di che Davide legge solo come suo, suo successore e dopo di che la morte di Davide vedremo che anche questa serata sarà molto edificante perché ehm, allora la storia, guardate, la, la grandezza di Davide è questa. Dico, fico subito, eh. è uno che è un grande cuore, un grande uomo, quindi un grande cuore, un grande innamorato del Signore, eh, ma anche eh, purtroppo eh, soggetto al peccato, ecco, non... Non, non ho il cuore di chiamarlo peccatore insomma perché è eh, comunque un grande, però ha combinato dei guai ma la sua salvezza è stato che si è sempre preso le responsabilità dei guai combinati ed ha sempre accettato umilmente alla faccia di quelli che dicono che Dio non castiga perché ci sono a quanto pare in giro tutti quanti i castighi Comminati da Dio per i peccati commessi in spirito di sincera penitenza e di espiazione. Cioè, il testo biblico, come, come vedremo, è di una chiarezza al riguardo eh, sconcertante. Allora, cominciamo adesso ad andare sulla pagina biblica e così cominciamo a vedere. A leggere un po' la nascita di Salomone, allora, siamo nel contesto, è appena morto eh, il primo figlio di Bezzabea, sapevano come digliono Davide perché dice, mo, chi lo sa che cosa farà se prima digiunava, invece Davide appena saputo della morte del figlio, si alza, si lava, si unge di olio si fa portare da mangiare quindi dico ma che fai è morto tuo figlio? Dice e adesso che devo fare? Fino a prima che morisse ho fatto digiuni e penitenze perché speravo che il signore avesse pietà. Adesso è morto dico, che faccio? Non ho il potere di farlo risorgere. Io andrò da lui quando morirò ma lui non tornerà da me e quindi così. Tuttavia ecco vediamo qui il testo poi Davide conspezza bene a sua moglie andando da lei giacendo con lei Ovviamente questa qui non era più una giacenza, perdonatemi il termine, legittima, perché comunque sia, anche se in malo modo, lui era morto e quindi Bezzavera è stata accolta tra le mogli di Davide, che a quel tempo erano più di una. Non ci meravigli questo fatto, Ecco, perché come disse Gesù ai farisei quando gli andarono a porre la, la questione del divorzio, per la durezza del loro cuore, Signore vi ha concesso questa norma. Ecco, quindi Gesù non, Dio non, non vuole la poligamia, ecco, ma l'ha tollerata, come risulta chiaramente dalla Sacra Scrittura, come un tempo, diciamo così, eh, di tolleranza in vista del ripristino eh, di ciò che lui aveva stabilito da sempre, cioè il matrimonio monogamico post-lapsario, tra l'altro, ecco. eh. perché eh, il matrimonio fu istituito prima della caduta, eh, ma il matrimonio istituito dal istituito in diritto naturale da Dio, non lo conosciamo come era, o meglio potremmo immaginare qualche cosa di non molto dissimile da quello che fu il matrimonio tra Giuseppe e Maria. Adesso non voglio certamente mettere troppa carne al fuoco per approfondire queste Suggestioni per chi le sente per la prima volta. L'anno scorso io ho fatto un ciclo di catechesi, peccato originale, l'origine da ogni male, dove c'è un approfondimento di questi temi sulla base di eh, quanto anticamente i padri della Chiesa cercarono di eh, elaborare sulla base eh, del racconto genesiaco della caduta e soprattutto su alcuni dati conseguenti. Interessante che eh, quindi Davide consolò a sua moglie, andando da lei dicendo con lei, così partirò, partorì un figlio che li chiamò Salone e il Signore lo amò. Oh, è chiaro che salomone vuol dire, shalom in ebraico vuol dire pace, quindi vuol dire portatore di pace, pieno di pace. Attenzione, il Signore lo amò a e mandò il profeta Natan perché lo chiamasse Jedidiah per ordine del Signore. Questo è particolare che non molti si, si ricordano, iedidia in ebraico, dod, eh, se uno vede il cantico dei cantici, no, il mio diletto, il mio diletto, dodi, dodi, dodi, il mio diletto. Iedidia significa letteralmente colui che è amato dal Signore, proprio l'amatissimo dal Signore, il prediletto del Signore, il diletto del Signore. Anche la storia di Salomone, purtroppo, un po' più di quella di Davide, sarà triste, perché purtroppo Salomone peccherà al termine della propria esistenza, a causa ahimè, delle donne pagane, delle donne idolatre, eh, drammatiche alla fine della vicenda terrena di Salomone. Più che drammatico, dire tragica, ahimè. Comunque, adesso occupiamoci ancora di Davide. quindi Dopo l'episodio nasce quindi Salomone e... e il ciclo di Davide però continua. Continua, ahimè, con la rivolta di Assalonne, che dobbiamo andare a vedere al quindicesimo capitolo del, libro di... del secondo libro di Samuele. Allora, Assalone comincia a congiurare e, e comincia di fatto a, a costruirsi, diciamo così, un regno parallelo. Vedete? Quando uno gli si accostava, versetto 5, per postarsi davanti a lui, gli porgeva la mano, l'abbracciava e lo baciava. Salone faceva così con tutti gli israeliti che venivano da re per il giudizio. E in questo modo a Salone si accattivò il cuore degli israeliti. Quindi comincia a fare un lavoro lento, meticoloso, perché passano quattro anni, come si legge nel versetto 7, dopo quattro anni a Salone disse al re vorrei andare a Ebron a sciogliere un voto che ho fatto al Signore. Eh, perché durante la sua dimora in Gesù in Aram il tuo servo ha fatto questo voto se il Signore mi riconduce a Gerusalemme io servirò dirò al Signore il re gli disse va in pace si andò e andò a Hebron ora però, però attenzione che Assalone mandò corrieri per tutte le tribù di Israele a dire quando sentirete il suono del corno, allora direte Assalone è divenuto re a Hebron vuole ripercorrere un pochino la via del padre no? perché ah, Davide fu re di Hebron per un certo numero di anni e sette anni, e poi ampliò e trasferì a Gerusalemme, dove regnò 33 anni. Assalonne ripercorre un pochino le vie del padre, prima re di Ebron. con Assalonne erano partiti da Gerusalemme 200 uomini che partirono con semplicità, senza sapere nulla. Che succede, però, che Assalonne sapeva bene quello che stava facendo? Convocò a Chitofel, l'ironita consigliere Davide, perché venisse dalla sua città di Gilo all'offerta dei sacrifici. La congiura divenne potente e il popolo andava aumentando intorno ad Assalon Allora che succede? Un informatore va ad avvertire il re. Allora un da Davide, arrivò un informatore da Davide e disse il cuore degli israeliti con Assalonne. Meglio il cuore degli israeliti Carre eh, vedete Achare Absalom Achare sarebbe mh, letteralmente sarebbe il cuore di ciascun israelita che è andato dietro ad Assalom Achare significa proprio eh, andare dietro e Davide a questo punto dice a tutti i suoi serbi che erano con lui alzatevi, fuggiamo, altrimenti nessuno di noi scamperà le mani di Assalone. Partite in fretta perché non si affetti lui a raggiungersi e faccia cadere su di noi la rovina e passi la città figli di spada. Vedete, un figlio, la spada non si allontanerà mai dalla tua casa. Si compie la profezia di Nathan. Il re dunque uscì a piedi, poi vedremo com'erano questi piedi con tutta la famiglia e con tutto il popolo si fermarono all'ultima casa. A questo punto passiamo al capitolo sedicesimo dove vedremo che cosa succede durante la fuga di Davide. Quando il re Davide fu giunto a Bacurim, ecco uscire di là un uomo della famiglia della casa di Saul, chiamato Simei, figlio di Gera. Egli usciva imprecando e gettava sassi contro Davide e contro tutti i servi del re, mentre tutto il popolo e tutti i propri stavano alla sua destra e alla sua sinistra. Simei, maledicendo Davide, diceva. Vattene, vattene sanguinario malvagio, il Signore ha fatto ricadere sul tuo capo tutto il sangue della casa di Saul al posto del quale regni. Il Signore ha messo il regno nelle mani di Assalone, tuo figlio, ed eccoti nella sventura che hai meritato, perché sei un sanguinario. Allora Abisai, figlio di Zeruiah, disse al re, perché questo cane morto dovrà maledire il regno Signore? Lascia che io vada e gli tagli la testa. Ma il re disposte. Che ho io in comune con voi, figli di Zerulia. Se maledice è perché il Signore gli ha detto, maledici Davide, e chi potrà dire perché fai così? Adesso ascoltate bene, qui, qui c'è proprio il cuore di Davide, qui c'è il cuore, c'è la fede, la visione soprannaturale di Davide. Qui stiamo nell'Antico Testamento, figlioli miei cari magari noi fossimo capaci di vedere le cose come le vede Davide proseguiamo eh, poi mi fermo per un breve commento poi Davide disse ad Abisea e a tutti i suoi servi ecco il figlio è uscito dalla mia viscere cerca di togliermi la vita Salone quanto più a questo Beniaminita la tribù di Beniamino la tribù di Davide di, di Saulo, scusate lasciate che maledica poiché glielo ha ordinato il Signore oh, Glielo ha ordinato il Signore, eh. forse il Signore cadrà la mia afflizione e mi renderà il bene in cambio della maledizione di oggi. Davide e la sua gente continuarono il cammino e Mega camminava sul fianco del monte parallelamente a Davide, cammin facendo, impregava contro di lui, gli tirava i sassi e gli lanciava la volpe. Ecco qui. Piccolo commento di questo brano, si commenta abbastanza da solo, allora, visione soprannaturale di Davide, Davide ricorda, si ricorda dice, che cosa ha scritto nel Salmo 50, riconosco la mia colpa, il mio peccato mi sta sempre dinanzi. Magari imparassimo tutti quanti da Davide, noi non possiamo pensare, figlioli miei cari, non pensiamo mai, perché se lo pensiamo sbagliamo che possiamo fare tutti i peccati che ci pare perdonatemi eh. Vabbè, poi tanto mi vado a confessare guardate un pochino chi vede il video come si fa con le mani Io faccio una bella facciamo noi con le mani e è finito tutto non è finito tutto neanche per niente figlioli miei cari vi dico che eh, se, se devo essere sincero a me piacerebbe molto che fosse così facile ma non lo è così facile per un motivo molto semplice che non esiste soltanto la misericordia, esiste anche la giustizia. Quindi il Signore, deve, il Signore ha perdonato il tuo peccato, gli disse Nathan, però per il fatto che tu hai infangato il suo nome, le offese ricadano su qualcun altro, quel figlio deve morire. E tutti i digiuni di Davide non hanno valso la vita del figlio, è morto. E le altre due cose. La spada non si allontanerà mai dalla tua anima, tu ti sei una donna di nascosto e le tue donne saranno prese coran popolo, davanti agli occhi di tutti. Dice che c'entra qui anche, come dire, diciamo un, un ulteriore castigo outsider, perché si sì, mei che un membro della famiglia di Paolo andasse a dire non sa che nasporta non faceva parte della profezia di Nathan, ma lui è intelligente se lui maledice è perché il Signore gli ha detto maledici Davide e chi potrà dire perché fai così allora voi pensate che Sant'Alfonso Maria degli Cuori questo ricordiamolo sempre insegna bene questa cosa supponiamo che una persona ti insulti ti insulti come sta facendo qui questo questo vale soprattutto per quelli che aspirano alla santità ancora di più per quelli che vogliono vivere nella divina volontà ti arriva un insulto il Signore non vuole evidentemente che quella persona ti insulti e per quell'insulto che ha fatto, pagherà, paga, paga pure quella. Eh. Non c'è nessun peccato che noi facciamo, questo ricordiamolo sempre, che non deve essere pagato. Padre Pio, così ci prepariamo: noi dovremmo andare in pellegrinaggio questo fine settimana, da Padre Pio, grandissimo eh, santo. Diceva, state accorto, guaglio, che davanti a Dio tutto si paga. Tutto si paga. Perfino un'imperfezione involontaria, non purificata, impedisce la visione beatifica. Me, io non, non, non mi diverto a dire queste cose, lo dico sempre. Vorrei poterle non dire, ma non è così. E siccome oggi sono in molti quello che a quanto pare che... Spero, spero che mi sbaglio, ho informazioni sbagliate, ma che queste cose le ricordano un po' poche, io lo devo fare questo, per il vostro bene, e anche per il mio questo, vale anche per me, io, evidentemente io fare anche che me le ricordo a me stesso queste cose. Quindi Sant'Alfonso dice, Dio non vuole, ma attenzione, al tempo stesso Dio non vuole quell'insulto, ma vuole che tu te lo tieni quell'insulto e ti santifichi e lo offri. E non lo vedi in modo semplicemente un dice cioè questo mi insulta, poi gli spacco la faccia, perdonatemi il termine un po' feriale. No, no, tu stai umile, buono, zitto, riconosci in quella umiliazione la mano del Signore che ti sta umiliando e ne fai tesoro, perché se te la becchi, con umiltà e con pazienza quella cosa, tanto di purgatorio in meno, detto fuori le righe in termini molto prosaici perché vuol dire che parte dell'espiazione te la stai prendendo adesso. Io vorrei tanto sapere quanti figli di Dio, quando capita qualche disgrazia, quando capita qualche malattia, quando capita qualcuno che ti tratta male, quindi a prescindere dalle valutazioni e considerazioni umane, che in uno step, come dire, successivo, possono pure starci ma guai se perdiamo la visione soprannaturale delle, delle, delle cose. È la fine. Davide ha questa visione ed è per questo che è santo, pur avendo commesso delle cadute non indifferenti, considerevoli. Questo episodio è assolutamente istruttivo, vabbè. A Salone fa tutto quello che deve fare. E quindi cerca di andare all'assalto armato del regno. Saltiamo un pochino, L'ho detto figlioli miei che non è impossibile leggere anche se sarebbe molto bello. Riga per riga. E andiamo direttamente all'episodio in cui a muore. Siamo al capitolo diciottesimo. Eh. Assalone si imbatte nei servi di Davide Assalone cavalcava il mulo il mulo entrò sotto il roviglio di una grande quercia e la testa di Assalone rimase impigliata nella quercia e così gli restò sospeso con la cella e terra mentre il mulo che ha sotto di lui passò oltre, immaginiamo la scena no, un uomo lo vide e venne a riferire a Joab ho visto Assalone appeso di una quercia Joab espose all'uomo che gli portava la notizia Dunque l'hai visto e, e perché non è stato al suolo tu sul posto? Io ti avrei, ti avrei dato dieci sigli d'argento e una cintura, ma quell'uomo disse a Yoab. Quando è che mi fossero messi in mano mille sigli di argento, io non stenderei mai la mano sul figlio del re, perché con i nostri orecchi abbiamo udito l'ordine che il re ha dato a te, ad Abisai e ad Ittai proteggetemi il giovane Assalonne, questo aveva detto Davide. Dice, dobbiamo contrastare il movimento armato, però non facciamo del male ad Assalonne, si trova evidentemente nei versetti precedenti. no? Eh. Allora Joab disse, io non voglio perdere così il mio tempo con te. Prese in mano tre dardi e li conficcò nel cuore di Assalonne, che era ancora vivo nel folto della guerra. Poi dieci giovani scudi di Joab circondarono Assalonne, lo colpirono a morte e lo finirono. E questa è la morte di Assalonne. Oh, adesso però bisogna andare a vedere la reazione di Davide, che aveva raccomandato di preservare il figlio. Andiamo un pochino avanti. Davide stava seduto fra le due porte. La sentinella salì sul tetto della porta sopra le mura, sul versetto 24, alzò gli occhi ed ecco vide un uomo correre tutto solo. La sentinella gridò e l'annunziò al re. Il re disse, se è solo ha in bocca una bella notizia. Quindi andava avvicinandosi sempre più. La sentinella vide un altro uomo che correva e gridò al guardiano, ecco un altro uomo correre tutto solo e il re anche questo uomo una bella notizia. La sentinella disse: il modo di correre del primo mi pare quello di, di Achimaas, figlio di Sadoc". E re disse: "È un uomo buono, viene certo per una vita notizia". Insomma, Achimas gridò al re: "Pace", poi si prostrò re regola la faccia a terra e disse: "Benedetto il Signore tuo Dio che ha fermato gli uomini che avevano alzato le mani contro il re, mio Signore". Davide risponde: il giovane a Salone sta bene? Achimas rispose, quando Yod mandava il servo del re e me tuo servo, io vidi un gran tumulto, ma non so che cosa fosse. Il re gli disse, metti di là da parte. Ed ecco arrivare l'Etiope che disse, si rallievi per la nonizia il re mio signore, il signore ti ha liberato da quanti erano insorti contro di te. Il re disse all'Etiope, il giovane a Salone sta bene? E l'Etiope rispose, diventino come i giovani nemici del re mio signore e quanti insorgono contro di te per fatti del male. Allora il re fu scosso da un tremito, salì al piano di sopra della porta e pianse. Diceva andandosene, figlio mio a Salonne, figlio mio, figlio mio a Salonne, fossi morto io invece di te a Salonne, figlio mio, figlio mio. Fu riferito a Joab, ecco il re piange e fa lutto per a Salonne. La vittoria in quel giorno si cambiò in lutto per il popolo, perché il popolo sentì dire in quel giorno il re desolato a causa del figlio e il popolo in quel giorno rientrò in casa, in città, furtivamente, come avrebbe fatto gente vergognosa per essere fuggita durante la battaglia. Il re si era coperto dalla faccia e gridava a gran voce, mio, a Sarone, figlio mio, figlio mio. Certamente questa reazione, eh, come dire, eh, Essendo comunque a Sarone il figlio di Davide, quindi per chi è papà e mamma magari forse questa reazione la potrebbe capire un pochino di più, però ritorna di nuovo eh, il tema, già visto con Saul, è che eh, della magnanimità, della generosità di Davide contro i suoi nemici. Davide, sotto questo punto di sovra, sapete che Davide è, è certamente una delle figure di Cristo nell'Antico Testamento, anche perché no? è l'unto, il Signore venne chiamato, venne chiamato come figlio di Davide. Davide, il Signore quando entrò a Gerusalemme si mise a cavalcare un'asina no? come la mula di Davide, quindi proprio per far vedere che lui era il Messia promesso, quindi sapete che c'era anche l'equivoco ai tempi di Gesù, che il Messia fosse appunto un nuovo Davide quindi un conquistatore che come, com, come il grande Davide che avrebbe liberato gli ebrei dalla ossessione, dalla schiavitù di Roma, no? per questo nel Vangelo di Marco c'è il cosiddetto segreto messianico, che poi sembra che Gesù non vuole mai far sapere a nessuno che è, che è il Messia no? tema che chiaramente è funzionale al fatto che eh, non voleva assolutamente che il messianismo fosse provocato e a quanto pare questo si trova anche negli scritti di, di Maria Valtorta, eh, fu la causa della, del tradimento di Giuda. Cioè, Giuda aveva sognato per anni e per anni che eh, Gesù fosse quel messia liberatore dei popoli, quindi il dominatore conquistatore politico, e poi mano a mano questa cosa si andata smontando giorno dopo giorno, alla fine si smontava del tutto e l'idea anche di andarlo a catturare, lo faccio catturare, Così vediamo se quando gli mettono le mani addosso non parte alla carica e dice rivolta e eh, facciamo qualcosa. Quindi Davide è figura del Messia, certamente non è figura del Messia per i peccati che ha fatto, ma per esempio per il fatto che è, stata una, è stato certamente un prodromo di ciò che Gesù avrebbe insegnato, ma non è il tuo nemico. A chi ti percola sulla guancia destra, porge anche l'altra. Certo, questo è a Salone, era il figlio, ma comunque era il mio, e, e lui avrebbe voluto che fosse risparmiata la vita. Andiamo avanti, l'ultimo periodo di Davide. Ecco l'altra pazzia, vedete, quando uno, eh, attenzione sempre al proverbio dei dei padri antichi che l'ozio è il padre dei vizi allora attenzione qui eh? attenzione al prodromo perché questo è molto importante anche se chiaramente le espressioni devono essere decodificate ci sono stati dei capitoli in cui eh, gli israeliti hanno ricominciato a fare cose che non funzionano, tema che ricorderemo dai tempi dei giudici, no? Israele ricominciò a fare ciò che è male agli occhi del Signore, allora il Signore li mise nelle mani degli ettiti, allora gli israeliti cominciarono a gridare, liberaci da questo, e Dio suscita il giudice che lo libera, no? Sempre l'uomo, e questa storia è antica, per riprendere un pochino di senno, deve trovarsi con l'acqua alla gola. Quindi. Allora, L'ira del Signore, vedete in ebraico af adonai, af significa naso, no? Letteralmente, no? Avete visto che i tori ci hanno, ci hanno, che c'è sta, il fumo che esce dal naso, no? Ecco, espressioni chiaramente antropomorfiche, però, l'espressione antropomorfica, ma l'ira del Signore di Esire di Esilla si è accese di nuovo contro Israele. Eh, va Yosef, sapete che Va Yosef, Yosef, si, si, come dire, eh, lo dice il termine stesso, no? Iosef, Giuseppe si aggiungere eh, la Harot, no? Eh, quindi si accende aggiungendosi quindi un'altra volta contro Israele e come si manifesta? incitò Davide contro il popolo in questo modo su fa il censimento di Israele e di Giuda attenzione, fare il censimento di Israele e di Giuda <ride> causerà guai cioè, quindi Davide Aderisce a questa idea e quindi umilia la popolazione. Castigo per la popolazione. E Sentite adesso che succede, eh? però quella cosa è un peccato e Davide sarà punito per questa. E così capiremo anche in che senso. Allora, teniamo sempre presente che nella Sacra Scrittura eh, Dio... Il fatto che Dio sia causa prima di tutte le cose, nell'Antico Testamento però, fa in modo, anche per la particolare proprio conformazione grammaticale e sintattica della lingua ebraica, okay? che Dio sia la causa prima appunto, di tutte le cose senza il concorso delle cause seconde. Per cui il testo biblico non distingue mai tra volontà intenzionale e volontà permissiva di Dio. Questa è chiaramente una volontà permissiva, quindi, che, quindi Dio permette. Che a Davide gli venga questa idea malzana per punire gli israeliti, ma di questa idea malzana sarà punito lo stesso Davide, lo vedremo. Però vedete quello che ci siamo detto prima: Davide fa un peccato, ma quel peccato è da Dio permesso perché voleva castigare il suo popolo. Guardate, figlioli miei cari, eh. Cerchiamo di vedere alla luce di questo tante cose che sono successe. Davide è l'autorità politica, a quei tempi peraltro, un'autorità politico sacrale. Decodificazione subito, prima ancora di leggere il testo del, del brano. Cioè, quando arrivano delle pazzie da parte di qualche autorità, politica o anche sacra ci abbiamo mai pensato evidentemente dio non vuole queste cose vedremo la fine che fa davide per quello che ha fatto eh? però ci abbiamo mai pensato che questo è un bel flagello che il signore manda su di noi perché ce lo siamo meritato questo è un altro insegnamento di davide stesso perché quando capita una disgrazia, Davide non comincia a impregare e a maledire, dice, non leggo, questa me la sono meritata, me la tengo, speriamo che il Signore guardi la mia umiliazione, ma noi ci pensiamo, questo non vuol dire che eh, se c'è una ingiustizia da parte dell'autorità, uno si deve adeguare, no, ma che ci sia quell'autorità che è non bella. Cioè, mai pensato che potrebbe essere un, un castigo divino? Allora, quando Davide va a dire a Joab di fare il censimento, ci percorre tutte le tribù di Israele fino a Bersabea, fate il censimento del popolo perché io conosco il numero della popolazione. Perché fu fatto il censimento da Cesare Augusto quando nacque Gesù? Per contare gli ebrei. Quello era un atto umiliante. Io voglio vedere quanti sono i miei sudditi. E infatti Joab risponde al re, il Signore tuo Dio aumenta il popolo cento volte più di quello che è agli occhi del, del re, mio Signore, e, e gli occhi del re, mio Signore, possono vederlo. Ma perché il re, mio Signore, vuole questa cosa? Cerca di disfaderlo. Dice, guarda, non umiliare in questo modo gli israeliti ma l'ordine del re prevalse su Joab e Joab e i comandanti dell'esercito si allontanarono dal re per fare il censimento di Israele. Fanno tutte le cose, fanno tutto quello che devono fare. Iooro consegnò al re il totale del censimento del popolo. C'erano in Israele 80.000 uomini abili in grado di maneggiare la spada in giù da 500.000. Ma dopo che ebbe contato il popolo... bellissimo, eh? il cuore di Davide gli fece sentire il rimorso ed egli disse al Signore attenzione, gli fece sentire il rimorso Sapete com'è in ebraico? Vajach Lev David, o tu. Ken Safar et Aham. Allora, il cuore di Davide, traduco letteralmente, cominciò a, a battere forte, ad agitarsi, dopo che ebbe contato il popolo. Allora Capiamo una cosa molto importante, come faccio a capire che sono uscito dalla volontà di Dio e che sto fatto un guaio? A volte, guardate che il cuore aumenta proprio i battiti, quando facciamo qualcosa che non funziona, Tum tun, tun tun tun tun tun tun tun o comunque il cuore si turba, comincia a, a perdere la pace. Importante, Molte volte, proprio su Davide, vi ricordate anche quando prende l'asta e va vicino a Saulo e, e, e gli taglia un pezzo della, della, della, della veste, si sente battere il cuore, dice che hai fatto? Gli hai tagliato un pezzo della non è ammazzato però comunque, gli ha tagliato un pezzo della veste. Allora, e... Dio disse al Signore. Vedete che nella traduzione del, del, del 74, vedete che queste traduzioni guardate, sono sempre un disastro. È tradotto meglio. Dopo che ha fatto il censimento di Davide, si sentì battere il cuore. Qui, nella nuova traduzione, il cuore di Davide gli fece sentire il rimorso e dà un'interpretazione. Non c'è scritto in ebraico di sentire il rimorso, c'è scritto di sentir battere il cuore. Ed è importante perché il rimorso viene dal sentirsi battere il cuore. Questo è importante anche per noi, perché possiamo essere edificati, no? e quindi capire quando è che dobbiamo preoccuparci. Va bene. E che cosa dice? Ho peccato molto per quanto ho fatto, ti prego signore, togli la colpa del tuo servo perché io ho commesso una grande stoltezza. Yoab gli ha detto, ma non era stato a sentire, anche qui traiamo sempre insegnamenti, no? non disprezziamo mai i buoni consigli, perché se noi ci intestardiamo, basta, questo signore ci lascia perdere, a volte ce lo manda il Joab della situazione a dire, mio signore, te la cresca cento volte, ma non fai questa cosa, o fa lo stesso, chiede perdono. Ah, però che cosa succede? Secondo voi lo perdonerà il Signore? Certo che lo perdona, però ci stanno le conseguenze. Al mattino, quando Davide si alzò, fu rivolta questa parola del Signore al profeta Gad, che ha preso nel frattempo il posto di Nathan, veggente di Davide. Va a riferire a Davide, così dice il Signore: Io ti propongo tre cose, scegliene una e quella ti farò. Gli dà la possibilità di scegliere la pena. Dice, la penitenza, questo è anche, anche un buon criterio per, per i confessori, no? Io qualche volta l'ho fatto. Dico, guarda, cioè, ti do queste tre possibilità, scegli questa qua. Perché così vediamo anche come il penitente coopera, perché è molto importante, no? Vedere anche. A volte, no? Uno ti lascia la possibilità, uno proprio leggero, più pesante e uno intermedia. Cioè, da quello che sceglie capisci subito il cuore, no? Vabbè, questo non è. Però sì, significativo anche questo, eh? Gad venne dunque a Davide di riferì questo e disse: Vuoi che vengano sette anni di carestia nella tua terra, o tre mesi di fuga davanti al nemico che ti insegue, o tre giorni di peste"? peste nella tua terra. Ora rifletti bene e vedi che cosa io debba riferire a chi mi ha mandato. Davide rispose a Gad: Sono in grande angustia. Ebbene, cadiamo nelle mani del Signore perché la sua misericordia è grande. Ma che io non cada nelle mani degli uomini. Attenzione, qui la, perché la sua misericordia è grande, il termine è Rahamav, i famosi Rahamim, no? Eh, si traduce con compassione, con misericordia, ma eh, Rahamim, come quasi tutti quanti sanno, sono le viscere, eh, le viscere dove il, il mio intimo freme di compassione, non le viscere il posto dove eh, se sono le viscere femminili, è il posto dove, dove nasce la vita, no? Ma che io non cada nelle mani degli uomini, e così il Signore mandò la peste di Israele da quella mattina fino al tempo fissato: tre giorni di peste, quanti ce n'erano? Abbiamo visto prima: 80.000. Da Danna a Bersabea morirono tra il popolo 70.000 persone. E quando l'angelo ebbe steso la mano su Gerusalemme per devastarla, il Signore anche questa espressione antropomorfica, si pentì di quel male, disse all'angelo devastatore del popolo, ora basta, ritira la mano. Il pentirsi del Signore, eh? l'abbiamo visto tante volte, queste sono tutte quante espressioni, come dire, antropomorfiche, come quando nel libro della Genesi si legge che Dio si pente, dice, mi pento di aver creato l'uomo. Sapete che... Dio rimane sempre un grandissimo mistero per noi, dobbiamo sempre camminare con estrema circospezione quando parliamo di Lui. È chiaro però che questi termini, pur non potendo essere alla lettera, perché Dio non è che adesso penso una cosa, e adesso ne penso un'altra, però ci dicono qualche cosa di vero. Ecco, qualche cosa di vero è che, sì, c'è una conseguenza per le nostre azioni, ma quella conseguenza non è mai eccessiva, cioè Dio è indulgente, Dio è clemente, quindi le conseguenze sì, ma non troppo, perché non vuole, cioè non tutte le conseguenze, quindi quello che il carico è inferiore a quello che ci saremmo meritato, questo non dimentichiamocelo mai, eh? Ecco. Davide vedendo l'angelo che colpiva il popolo disse al Signore: Io ho peccato, io agito male, ma queste povere pecore che hanno fatto? La domanda venga di contro di me e contro la casa di mio padre, eh? Signori miei cari, <ride> ci sono delle sofferenze, eh? Eh? eh, eh. Per esempio, chi di noi ha mai pianto sui dolori di Gesù della Madonna? Loro, innocenti, hanno sofferto per causa nostra e noi dobbiamo sentirci in colpa. Noi dobbiamo sentirci in colpa. Dice, ma Gesù non ha fatto niente di male, ma Gesù è, è Dio e l'amore stesso. E la Madonna ma vogliamo pensare per esempio alla Madonna sotto la croce, cioè, la Madonna avrebbe preferito miliardi di volte soffrire lei, piuttosto che vedere il figlio ridotto in questo modo, questo per dire, ci sono delle sofferenze che a volte fa molto più male vedere la sofferenza fuori di noi, che soffrirla noi, no? ma anche questa deve essere, nell'ottica di un figlio di Dio, essere letta anzitutto in chiave espiatoria. Dopo il censimento e il castigo, abbiamo la fine del regno di Davide. Davide, di fatto va eh, verso il tramonto della vita e con il primo libro dei re eh, si apre la successione di davide davide legge salomone come suo successore e qui c'è tutta quanta la storia eh, di... di come viene nominato Salomone, qui c'erano tutte quante le lotte insomma, di, per, per, per la successione e Bezzabea dà a, a, a Davide il consiglio di far uscire eh, suo figlio quindi Salomone e attraverso vedete deve dare un annuncio vedete, e Davide dà lo sto cercando di un pochino più avanti, chiamatemi Bezzabea, eh? dopo di me si terrà, chiamatemi Sadoc, dice, ecco qua, fate montare Salomone, mio figlio, sulla mia mula e fatelo scendere a Gicon, perché tutti quanti capiscano che lui è il mio successore. Viene fatto così e si capisce quindi che Davide e non, che, che Salomone, scusate, non i concorrenti, tutti quanti coloro che stavano lottando per il potere, per quegli altri figli di Davide, è il legittimo successore di, eh, di Davide. Quindi il sacerdote prende il corno, lunge e tutto il popolo grida, viva re Salomone, e... eccetera. Ecco. E... Dopodiché c'è la morte di Davide nel capitolo 2. Prima di morire, Davide dà un pochino il testamento spirituale a Salomone, molto bello, suo figlio, io me ne vado per l'alzata di ogni uomo sulla terra, tu sei forte e mostra di uomo. C'è ha buona memoria, ricorderà le stesse parole che furono dette a Giosuè da Mosè prima che gli passasse il testimone: Osserva la legge del Signore tuo Dio, procedendo nelle sue vie, seguendo le sue leggi, i suoi comandi, le sue norme, le sue istruzioni, come sta scritta nella legge di Mosè. Perché tu riesca in tutto quello che farai, dovunque ti rivolgerai, perché il Signore compie la promessa che mi ha fatto, dicendo: Se i tuoi figli. Nella loro condotta si cureranno di camminare davanti a me con fedeltà, con tutto il loro cuore e con tutta la loro anima, e non ti sarà tolto un discendente dal trono di Israele. Anche tu sai quel che ha fatto a meglio Ab, figlio di Zeruiah, cioè come gli ha trattato i tuoi capi dell'esercito di Israele, i figli Abner, figlio di Ner e Amasaf, figlio di Nether, come li ha uccisi spargendo il tempo di pace e il sangue di guerra e mettendo sangue di guerra sulla sua cintura e intorno ai suoi fianchi. E alzò sandro gare ai piedi, agirai con la tua saggezza, non permetterai che la sua vecchiaia scenda in pace agli inferi, eccetera, eccetera. Dopodiché Davide si addormentò come i suoi padri e fu sepolto nella città di Davide. La durata del regno di Davide fu, su Israele fu di 40 anni, 7 Hebron e 33 Gerusalemme. Salomone sedette sul trono di Davide e il suo regno si consolidò molto. Ecco, la prossima volta cominceremo a trattare, eh, se Dio vuole, del regno appunto di Salomone. Bene, mm, piccole considerazioni conclusive ecco, sul, sul ciclo di, eh, di Davide. no? Sono queste, le abbiamo ampiamente... Dette le ribadiamo a conclusione. Davide è stato un grande, in questo testamento c'è il cuore e lo spirito di Davide, un grande innamorato del Signore, un grande osservante della sua legge, che ha avuto uno con cui il Signore è stato da sempre, benedetto da lui, con tutte le benedizioni tipiche dell'Antico Testamento, i grandi successi militari, il fatto che ha sconfitto Golia, il fatto che è sceso al potere pur non volendolo, perché il Signore ha voluto in tutti i modi possibili. Lui ha fatto il possibile perché Saul rimanesse al suo posto fino a quando era possibile, ma il Signore voleva far ascendere lui. Ha avuto le sue grandi cadute, pensiamo anche a tutti quanti i salmi che ha scritto Davide, tantissimi, la stragrande maggioranza dei salmi, sono sua composizione, quindi questo fa capire il cuore che aveva, che non l'ho esentato dalle colpe, ma è stato grande anche in questo, perché guardate, figlioli miei cari, eh, l'unico modo per essere grandi quando si commette una colpa è eccellere nella penitenza. La prima cosa della colpa va riconosciuta, va chiamata per nome, e per noi che siamo antichi nel, nel Nuovo Testamento, va confessata, chiamandola per nome e per cognome, e con sincero pentimento. Dopodiché, con tutta l'umiltà possibile ed immaginabile, si fa la penitenza che ci impone il confessore, e <ride> se quella non basta, si fa la penitenza che ci impone il Signore per quello che abbiamo fatto imparando ad acquisire come Davide quella visione soprannaturale degli eventi che ci consente di vedere appunto attraverso i fatti dolorosi la mano del Signore che viene in nostro aiuto per purificarci delle nostre colpe commesse, per farci saldare i debiti con la sua giustizia. Ricordiamo sempre, questo è un atto di misericordia da parte del Signore perché... Come detto tante volte, detto in altri contesti, se non abbiamo purificato le nostre colpe, ce le andiamo in purgatorio, li soffriamo di più e senza nessun merito. Se invece le conseguenze delle nostre colpe ce le assumiamo volontariamente qui, perché volontariamente? Pensiamo all'episodio di, di Simei. Bastava che Davide dicesse a, ai figli di Zeruia, bene, spaccategli la testa questo qui che mi ha stufato l'avrebbe potuto tranquillamente fare, c'erano tutti quanti pronti sui uomini a farlo, non l'ha voluto fare. Pensiamo a quante volte Davide si è trovato nella possibilità di farsi giustizia, per esempio con Saul, e non l'ha voluto fare, di sfuggire ai divini castighi, ma non l'ha voluto. Questa è la grandezza di questo straordinario eh, re dell'Antico Testamento. Ecco, il primo dei re, vedremo che Salomone ha anche avuto un grande regno, ma purtroppo va a finire molto molto male. E già dalla morte di Salomone, il neonato re di regno di Israele, come profetizzato ai tempi di Samuele, quando Israele si è messo in testa ad avere un re. Saulo abbiamo visto, pessimo re. Davide è stato un buon re, ma non esente da tecche. Salomone regnerà per gran parte della sua vita con una marea di sapienza e facendo prosperare il popolo di Israele, fu il costruttore, lo vedremo la prossima volta, del primo tempio di Gerusalemme, il tempio di Salomone. Purtroppo però al termine della sua vita andò in degenerazione e già alla sua morte il regno sarà diviso in due e con questa divisione comincerà, e non vi dico il successore di, il successore di, di, di Salomone, chi è stato, lo vedremo la prossima volta, ma è veramente un, un disastro Ecco, comprendiamo attraverso queste piccole carrellate io mi vergogno un po' a trattare i personaggi biblici di questa caratura in questo modo così eh, veloce però il fine è semplicemente dare un input e anche comprendere come il confronto con i grandi episodi, con i grandi passaggi della scrittura, se fatti in un certo modo, credo che sia profondamente edificante e salutare anche per, per, la, per la vita delle nostre anime, no? per la nostra salvezza, questo è sempre eh, il, il fine che deve guidarci eh, anche, evidentemente nell'approccio con la Sagra Scrittura, no? come disse San Paolo a Timoteo, è tutto nella no? Sacra Scrittura serve per l'edificazione, per formare il bravo soldato, il bravo fedele di nostro Signore Gesù Cristo. Ecco. Speriamo che queste povere considerazioni possano concorrere a questo. Ci aggiorniamo alla prossima puntata quando cominceremo a vedere il ciclo di re Salomone. Una santa notte a tutti, coloro che hanno seguito la diretta e che Dio vi benedica, che la Santa Vergine sempre vi protegga.